Ciao siamo a Bacoli, paese nei campi grei, in Campania. Sullo sfondo il Golfo di Pozzuoli, dove si trova il parco sommerso di Baia, sito archeologico unico al mondo. Più oltre vedete Napoli e il bellissimo Vesuvio, e sulla destra la costiera Amalfitana. Insomma, uno scenario meraviglioso. Ma il protagonista principale è oggi è un altro, è lui, il mare. Ed è il mare, con, sue, con i suoi oceani, con le sue meraviglie, di cui noi ci dobbiamo prendere cura. Ma non semplicemente per le emozioni che ci dà, per la bellezza che ci regala, ma anche perché il suo ecosistema è così fragile e importante che ci consente la vita. Ed è per questo che noi ci dobbiamo porre nella quotidianità, oltre ai piccoli gesti, ad avere uno stile di vita rispettoso. E questo è l'impegno che dobbiamo prendere tutti noi e noi ci siamo, siamo qui pronti a riprendere le nostre attività che svolgiamo a mare alla subacquea, allo snorkeling, alle attività in canoa siamo pronti per portarvi a scoprire, anzi a riscoprire tutto insieme in maniera più ecosostenibile, più rispettosa questo ambiente meraviglioso e scoprirete insieme a noi le fantastiche bellezze della campagna e qui nei campi flegrei l'immenso patrimonio naturalistico e archeologico che ti questo mare ciao a tutti Salve, sono Stefano Dati della WISP Campania, eh, settore attività montagna, sono, da, sono anni che stiamo lavorando sulla sostenibilità ambientale, il vantaggio della nostra eh, struttura di attività è quello di eh, praticamente, eh, fare attività in plein air in questo luogo abbiamo sviluppato una serie di iniziative e non solo attività sportive ma anche tutto il discorso della biodiversità attraverso una serie di progettualità iniziando dalle Transition Town che sono queste iniziative che producono uh, delle buone pratiche rispetto a uh, noi riteniamo la vera sostenibilità ambientale, quella di togliere, uh, quella di togliere il danaro, ma creare un, un vero e proprio baratto, qui è un esempio eh, vivente di quello che abbiamo creato, abbiamo creato la struttura in outdoor di arrampicata sportiva, possono venire tutti e eh, anche chi non ha la possibilità, perché c'è uno scambio di attività e di, eh, diciamo, di iniziative, tra le stesse persone che partecipano e le persone che poi vengono a fare l'attività sportiva. La particolarità di, questa, di questo progetto avviato dalla WISP Campania già da anni è quello proprio sulla biodiversità dove, dove praticamente diamo molta importanza a quelle che sono le coltivazioni, le coltivazioni qui vediamo una serie di piante di kiwi ma possiamo anche vedere eh, vabbè qui alle spalle abbiamo eh, per i cani abbiamo anche uh, la pensione estiva eh, che praticamente ci prendiamo cura degli animali Qua invece abbiamo creato delle vasche dove eh, praticamente si fa eh, coltivazione. La peculiarità di queste piantine sono, eh, sono piantine ricavate da produttori che eh, producono semi autoctoni e non transagenetici. Qui vediamo i pomodori, eh, questi saranno pomodori di Sorrento e qui i pomodori del Piennelo del Vesuvio, perché noi ci troviamo eh, in questo luogo alle falde del Vesuvio. Come vedete nelle vasche eh, abbiamo tutta una serie di produzioni. qua è solo di odori, eh, dal basilico, sedano, rosmarino, eccetera, e tutto questo creiamo anche dei percorsi sensoriali anche per le diverse abilità rispetto ai ragazzi non vedenti e anche con altre disabilità. In questa progettualità c'è il LAI, che è l'acronimo di eh, Laboratorio Ambientale Interattivo, All'interno di questo laboratorio eh, ci sono delle iniziative eh, fondamentali e, e anche eh, molto importanti nel mondo della scuola. Abbiamo creato queste piattaforme eh, sospese in aria in sicurezza con gli alunni dove praticamente fanno una lettura in verticale e da questa lettura ricaviamo tutta una serie di eh, conoscenze, eh, gli alunni non sono più negli ambienti statici frontali ma in questi open space in outdoor e che danno la loro, eh, il loro contributo a quello che è madre natura e la conoscenza del mondo degli alberi attraverso una didattica calata in, eh, nel, nel, nello scenario educativo di ogni scuola.